Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 Siamo tornati su Paper Mario di Origami King Bene, quindi nella scorsa parte non mi ricordo che abbiamo fatto Abbiamo finito il Dojo Ninja, credo, perché uh, no. c'era questa scala e avevamo tanta suspense Ah sì, dobbiamo, arrivare, dobbiamo andare sopra la sì. scala Sì, E come vedete nel mio file sono andato più avanti, cioè sono al fiume Gorgo Solo che... Um, Um, sì, C'è sì. un problema. Praticamente ho scoperto molti segreti che avevamo lasciato indietro. Quindi ho pensato uh, che dovremmo fare una parte extra con uh, tutti i livelli. Che, come, con tutti i segreti che avevamo lasciato. Perché sembra che il gioco non faccia bad, bad, uh, bad, bad tracking. Perché non siamo mai tornati a Tottenham per nostra voglia. Soltanto perché abbiamo preso. cioè per il gioco, soltanto perché abbiamo scelto. Vabbè, si, sì. ok, ho andarci. capito. Quanto <ride> sei, sei volo in cosa? Oh no, Ninji, l'avevo visto nella cosa, nella... Beh, comunque vi ricordo di iscrivervi al canale e di rispondere al sondaggio per il prossimo let's play. abbiamo quasi finito New Superman Bros. U Deluxe Perfetto. Oddio, quanti ninji abbiamo ucciso? Erano tre ondate queste. Veramente quattro, però vabbè. Tre. Veramente, però... E non è tagliata. Sì, è tagliata ormai. <ride> Davvero? Una, una specie di mini boss battle sì. tagliata? No molly l'hai detto l'altra volta che non è una mini boss battle Nel senso una specie ho detto Non ho detto una mini boss battle Allora Ah, Abbiamo due tomi, Vabbè chi se ne frega io volevo oh, hai vedere Non è niente basta Ah non ho nient'altro Quindi vabbè le scarpe uscenti prima le avevo finite no, Non lo decido io se fare il pugno <ride> la, o le scarpe yeah. E uh -oh, ora cosa dovrebbe voler dire, voler dire? Che devi scorrere Ecco che vuol dire Yo <ride> yo yeah, yeah. Superintendent Non fai ridere Well yes I do <ride> <ride> Solo quando ha senso far ridere Perfetto Congratulazioni sei uscito vittorioso a casa No ah, abbiamo canelli. già finito praticamente Potevamo allungare S un no. po' il brodo abbiamo Non sarebbe durato troppo da Guarda, oggi, 8 minuti Adesso sei una cintura ninja. nera di Fung tzu. Da oggi sei un vero ninja Vai, ce l'hai fatta Sei sfuggito a tutte le trappole ninja Ed hai risolto tutti gli enigmi da solo Devi dirti da vita, C'erano del tanto che non sei riuscito a risolvere da sola Sei un vero maestro ninja Hai trovato 22 ninja nascosti Ti manca poco per raggiungere Come? C'erano altri Il tuo livello ninja è eh? ninja in gamma. Ecco la tua ricompensa Uh, wow, utilissimo Speriamo che la perfezione non voglia dire no. tesoro Non ti darà sicuramente tesoro eh, Vedrei che andrà meglio la prossima volta Ma su No, non controllare su Google <ride> giusto, per un, un blind, tesoro, no? no, giusto per vedere se no, c'è un tesoro È blind, dobbiamo scoprire noi le cose Giusto per vedere se c'è un tesoro No, non voglio, non voglio, non importa Ma Giusto per vedere se c'è un tesoro No, no, no Sì Ah, me lo siete perso proprio di poco Il tizio verde che stiamo cercando è appena uscito da lì L'abbiamo incontrata e abbiamo salvato due. Saranno però un ninja verde? Sarà una cintura verde? Forse è vestito così per le missioni della giungla. <ride> ah, bene Luigi, è rimasto rintrappolato in quelle indraggi giganti. Ora abbiamo la chiave. Come abbiamo la chiave? Ah, è vero, l'ha data Luigi. Non me lo ricordavo. Eh, ma qualcuno mi vuole considerare, sono forse invisibile? Se magari vieni con noi. Penso che ora dovremmo aprire le porte del castello. Su, mi sembra di parlare da solo. Bobby, Bobby è il compagno più inutile della strada Ah e abbiamo riparato quel coso in qualche modo E yeah. ora Ninja land è popolata No Speriamo No Sarebbe più figo No perché non abbiamo ancora finito il tempio Quindi Questo qua Quindi iniziamo in questa parte Il tempio E per Oddio forza Dio che... Sticupa Siamo a 5 minuti dall'inizio del dal, dal, dal, dal coso Ok Caterina sta ancora mangiando che problemia... No, non, non ti voglio bene Lo Mi ho fatto sprecare un casino di tempo <ride> Ok, okay. Bene ragazzi Adesso siamo davanti al dojo Cioè io non posso dire parolacce in inglese Tu le dici in russo <ride> Taglio Bene, ora che siamo davanti al tempio e abbiamo la chiave Possiamo aprire E possiamo entrare si è aperto e viva Questa chiave è davvero la regina, la regina di tutte le chiavi di Ninja Land Come si potrebbe definire con una parola? Ma non importa Cacchio è vero, avrei dovuto. sei dovuto andare via Eh, vabbè eh, Se apri tutte le porte di Ninja Land Non saremmo dovuti andare dove si va avanti con la storia dovevo andare da altre parti No sì. Salvare Todder? Sì, salvare quel nastro Ah, sicuro, sarà facilissimo proprio Come dici tu, una passeggiata No, non entrate <ride> Perché? Perché bisogna andare avanti nella storia Oddio, non voglio andare avanti nella storia Voglio guardare tutti i segreti mm. Mm. Bene, bene, bene, bene Penso che sia il caso di Andarcene, scappare. scappare Scarpa Perché non li combatti, Mario? Sei nabbo Wow, un sacco di cattivoni Troppi cattivoli! Non possiamo passare così, se non fosse niente, quei bestioni di cartapesta ci cartapesterebbero Ci serve un travestimento per sgattare i metti Samus. Devi mettere Samus. No. Perfetto, possiamo nasconderci sotto quella maschera. Devi mettere Samus. Chico funzionerà. Sì, no. però andiamocene prima. Non funzionerà mai, fidati. Che poi quel goomba di carta. questo è un Goomba di cartapesta. Potrebbe funzionare. Fai finta di niente Non Mollare grandemme potrebbero scoprir scoprirci vai mm. avanti, non smettila di fare stupida voglio andare indietro perché vuoi andare indietro? Perché devo guardare altre cose, magari. Non devi guardare, non devi guardare sì, niente. Si, ci sono altri altri posti. No, perché hai deciso di entrare? Perché non me lo ricordavo. Dai, mi fate passare. No. Vabbè, dobbiamo liberare ninja land prima. Senti, si fa tutto in una parte extra. Sì, certo Non ti preoccupare No Cosa no? Che cosa no, vuoi? La facciamo ora perché è molto più facile Più ci è mancato poco Non riesco quasi a, a credere che siamo riusciti a scamparla Vai tu, fai tu Olivia, tutto bene? Perché ti sei voltata? Perché se vedo quel faccione scoppio di nuovo a ridere Togliti subito quella maschera Mario, sbrigati L'abbiamo distrutta Bene, ora benvenita. siamo nel castello dove arrivano... Dove avranno rinchiusi Todd? Non so, sembra attaccato al tetto. Speriamo che ci siano delle scale o ascensore Beh, secondo me... L'ascensore di solito non funziona. Come non facciamo funziona. a tornare indietro adesso? Non lo so. No, non si può, ecco la risposta. Si può, è normale che mo siamo bloccati a Ninja Land per sempre. Quando, quando finiamo questo, questo posto, quando finiamo di esplorarlo, torniamo an, an, indietro per guardare le altre cose. Signore e signori un momento di attenzione prego uno spettacolo molto speciale oggi sta per, sta per cominciare Pertanto siete pregati di prendere posto prima che perda la pazienza Grazie della cortesia e attenzione Oh uno spettacolo speciale qui ora Ecco, ecco so che siamo qui per salvare Todd e sciogli sciogliere il nastro Ma è uno spettacolo speciale Fosse stato normale pazienza ma speciale Oh uh, che si fa allora, scusate per lo spoiler, ma io preferisco curarmi in questo caso mm. Che spoiler è? È palese che ci sia un boss qua Lo so, ma ho paura che sia proprio ora E... Um, sì sem Sì Eh, <ride> i Todd sono tutti qui, sembrano tranquilli Vero, sembrano a posto, hanno anche l'aria condizionata ah. Bene, bene, ora possiamo rilassarci e godere lo spettacolo speciale Cerchiamoci dei posti liberi Guarda caso ce ne sono tre tutti yeah, attaccati. Pink. Ultima chiamata, signore e signori, ci sono ancora tre posti in prima fila. <ride> Tira, parla, parla, parla, parla! Parla ma, con ma Todd! Devo parlare con tutti i Todd! No, solo quello! Sappiamo che qui i posti sono limitati, vabbè Buongiorno scusi signore, scusi, scusi Qualcosa qui No? Vabbè Comunque io Spero già che sia il re leone 2. No, fa Scusi. schifo. E eh vai, non vedo l'ora di scoprire cos'è questo spettacolo. Qualcosa shogan? Spettacolo speciale. Cominciate, ale, ale. Non farti notare consiglia che sì, ci ha cosa per grazie. ammazzare. Grazie per avermi S rotto S le cuffie. Oh, silenzio, per favore. Inizia lo spettacolo. Ma che ne sai tu? Oh, scusa, non volevo essere maleducata. Però come mai sono tutti così composti? Tanto Sono di solito... Sempre scalmati su e, e su di giri Io ho un'idea Eh? Sono legati alle poltrone Non sembra il massimo della comodità Così si dice essere incollati alla sede Cos'è quella? Corda? No, sembra troppo elastica Elastici Gentili ostaggi Abbiamo una, un annuncio molto speciale <ride> Per i nostri ospiti molto speciali Morirete consumare cibo e bevande utilizzare apparecchi di registrazione audiovisiva e telefoni <ride> nonché aprire lo schermo del menu è severamente proibito Ah, meno buono che mi sono curato allora ora preparatevi per uno spettacolo molto speciale Vi giuro che non lo sapevo oh, no c'è un portone enorme con un blocco di sabbia già accanto e uno si curerebbe di solito per favore sì ma è solo in... <ride> ok <ride> ho fatto il lavaggio del cervello con quello no <ride> um, il vento fischia per le vie di un tranquillo villaggio nella prateria gli abitanti vivono pacificam pacificamente ma la paura resta in agguato <ride> pensi che quel bandito si farà vedere di nuovo oggi? Spero di no, quando c'è lui accade sempre qualcosa di brutto Eh, niente ninja, niente shogun Scappate tutti, correte, il bandito sta arrivando E tipo ora arriva un Mario Ah no Datemi tutto quello che avete, o ve la vedete con me Wow, guarda il cattivo Questo bandito è proprio cattivo, poveri noi come faremo c'è forse un eroe tra noi in grado di affrontare questo olestofante? Vai, Nel Bobby! Mi stanno parlando con te! Nel frattempo ci mettono una scala. E poi i riflettori e poi un blocco salvataggio. Poh palli se Mario... Ma che mi lasciano andare. Non, non farti, farti pregare, Mario, sali sul palco. Ma devo liberare i Todd! No, non puoi liberarli. E tu chi sei? Pensi di essere in grado di fermarmi? E danno una pistola. Oh, vuoi fare il duro, eh? Bene, avrai ciò che meriti. Ci batteremo a duello e quando vedi la scritta fuoco, premi A me cos'è il, il mini gioco di chiega? Fai io. fare a me, fai fare a me No, no, faccio io Non è troppo presto, non è troppo tardi, premi A solo se vedi fuoco Se poi inizio a fare schifo fai tu Pronti? Inizia Fuoco! Il nostro oreo è stato più veloce del bandito è, più, è stato più veloce, il bandito è stato sgominato la pace ritorna al villaggio, grazie all'eroe misterioso. Yeah, che schifo il bandito. E tutti i coriandoli. Bandito impedito era. E tutti coriandoli. Ah, allora, non posso usare il martello. No, non crederai certo che sia finita qui. Bowser. Oh, oh no. no oh, che paura. carta pestifero. Uno spunzo eh, luminoso. <ride> Dovrai batterti a duello con me, eroe dei miei stivali. Beh, tutti i carta pestiferi sono luminosi. Sai che dovevo premere B? Ah, ah sì, ok B. <ride> Mi ricordavo B mm. Secondo me lo fanno molto Non so, player è stato più veloce del lampo sì, E sì, cosa sì. è stato sconfitto? No, Ora finalmente vabbè. la pace è ritorna nel tranquillo villaggio Quel bandito non ha fatto letteralmente nulla Solo minacciato me <ride> Ok, torna, torna giù dal palco Ah, allora tu saresti l'eroe di cui si parla in giro Mo oh, tranquillissimo no. in questo villaggio se escono tre bambini <ride> tutti di fila Oddio uno sniffit Questo spettacolo è favoloso Scusa perché non spara dalla bocca Invece che spara Hai sconfitto i, i miei uomini Ma come te la caverai con me Tipo poi arriva un Bowser carta pestifer Si sì, si sì. sì, c'è di cartapesta comunque No, non è carta pesta Fuoco non ci sei cascato No <ride> Perché non lo posso sparare prima? Perché no, è un duello È legale però vabbè Fuoco! Guarda, io l'ho fatto in ritardissimo però Eh vabbè, è un gioco per bambini, devi capirlo Più rapido di un colibrillo il nostro eroe deve sconfiggere il, sconfigge il perfito bambino. Il, il nostro reo ha riportato la quaccia tranquillità al villaggio, bla bla bla Grazie, coraggioso cowboy, grazie Mario Perché hai detto bla bla bla se è già finito di parlare? è sembra mm. la stessa cosa Yes Mario Scusa Mario Ma non abbiamo ancora finito Tornassi al tuo posto Per favore E corriandoli Prenditeli Ora lo posso stare Sei pieno Vai entra Entra lì dentro Entra lì dentro No Vabbè, Prova ad andare dietro Il palco Di là Ti salvo io Todd. No. Vai Vai là dietro Prova ad andare dietro Si può andare Ok Quello è un Todd, Sicuramente Uè, uh, è vero Cattus Todd. Yeet Volevo fare la parte del narratore, ma dopo un paio di prove hanno deciso di farmi fare il cactus. <ride> Off camera, tra l'altro. Mi dispiace. È Bello che non gli dicono niente se Mario va dietro le quinte. Scusate, ragazzi, un controllo idraulico. controllo idraulico. Un controllo idraulico. C'è una perdita nelle, nello una scenario: una perdita di, di costumi. Uh. Sniffit sniff fuori legge a carta festiva. Sembra oh. su ScribbleNauts che appena metti un aggettivo diventa qualcos'altro. <ride> È vero. Eh, fuori legge Le appare il cappello da cowboy Beh non c'è nient'altro Vai Torna a sedere Idiota Uh Todd Beh no Sono tutti i Todd eh, Qui in giro Grande Un giorno facciamo anche noi Un duello tipo film Comunque questo mi ricorda Il sesto il, il, La battaglia contro il sesto boss Perché non c'è Dove che sapevi recitare in, Mario in, in color splash Non importa ah, Questa non, non doveva finire così questo. saresti dovuto essere ridotto a un co colabrodo detesto l'improvvisazione ora su via dirigiamoci al prossimo palco come si dice viva il lupo eh? <ride> eh che vuol dire il prossimo palco? ci sposteremo ora, ora sul prossimo palco ci, ci raccomandiamo di non ci raccomandiamo di non, di non sporgersi e di lanciare oggetti su sedile. Sì, mo per fare il il bello, ti leggi più velocemente di quando.. Di ho letto più, più velocemente perché tu ci stai mettendo due ore. Uh. Number ah. du, du, du, du, du du du Oh è tipo ascensore, fantastico, raggiungiamo il nastro e non battibaleno. <ride> che stupidi allora. Oh no Ti ho salvato io struzzi quindi eh. Primi lo origami qua chi è? Sempre quella scena lì di SpongeBob dove stanno i tre tizi a schioccare le mani. Beh, saranno tutte queste scene saranno un riferimento a qualcos'altro che non ricordo. E dalla bellezza, è il tuo giorno fortunato. Bellezza, tra virgolette. Più o meno, bellezza. Te hey, oh ma è no. la spiritual gang! No, è la gang verde contro la gang rossa. Pussa via tu, l'ho vista prima io. Beh, non provo Calmi, calmi State calmi voi due Siete davvero carini Ma temo che nessuno di voi Abbia ciò che cerco I soldi <ride> Ho bisogno di un uomo forte Sapete, un uno macchione risoluto Che, che ci sa fare, ecco Sappiate. Io, Io la adoro. adoro. Io no <ride> non Per non mia via. fortuna pare che oggi tra il pubblico abbiamo un vero e proprio VIP che fa il caso mio Vai Bobby Mi <ride> vedi sempre con quelli famosi e ricchi <ride> Uno sguardo profondo, i baffi da un mermaccio Gambe forti con cui effettuare salti vertiginosi Sali sul palco Mario, vediamo come te la cavi con questi pretendenti Prepotenti Salva anche qua, non vorrei mica morire e perdere tutto. Dai, solo si sì, facciamo come la prima volta che ci siamo incontrati. E eh, la Il eh, martello in testa. Ciao carino, mi piacere averti qui. Io intendo Super Mario Bros 2 in cui lei. Samoi tu il bel imbusto di cui, si, di cui parla la nostra signorina? Ma figuriamoci. Tss. Vedremo se ha la stoffa. Molto bene, gente, si balla! Oh, combatterete per me, che bello! Bene, voglio un incontro pulito, mi raccomando, cercate di non farvi troppo male, in tesi? Lei entra in casa. Ah, sul, sul, sul balcone. Beh, il premi in palio non è abbastanza, me ne vado io. Che <ride> brutto premi Beh, devi solo saltarmi in testa, forse. Oppure, Oppure devi devo aspettare lo so. Prova a saltare in testa. Tanto non ti fai no. tanto male, sicuramente. si sì, esatto. Devi... Uh, ok. Ah, questi, questi sono carta pestitori piccoli sono come quei ah, no, prova a martellare che è probabilmente più facile mm. no male. non ci riesco nemmeno oddio che, che stava facendo quello si sì. dobbiamo neanche uccisi tutti no sono rimasti sono... solo loro due ah. in effetti sei un osso duro ma ora useremo le maniere forti già ora figuriamo la nostra coreografia speciale ma loro due non erano. Appunto non, non erano uno contro l'altro. No, invece c'è una coreografia. Sì. Ah, che si stancano e li devo uccidere. Salta. Ah, ah lei ti regala i cuori dal, pal dal, eh, dal Perché costo. ti fa me? Dal balcone. Perché vuole che vinca tu. Martella. Dio. Oh my best. goodness. E poi muori. Niente di saltare in testa e poi salti in testa Sp salta più volte scusa appunto mm. forse devi fermarli tutti e due insieme sì. no l'ho ucciso boh non capisco ah, però pro prob probabilmente devi farlo più volte sì, infatti si sì, forse contava pure quella che avevo fatto oh. prima e salta dal balcone e lo uccide. Niente, game mode. Oddio! Sapevo che avresti sistemati, caro. Ma sei stato un po' davvero impetuoso. Ora la febbre da Mario, solo pu tu puoi curarmi. Questo va dritta nella copertina. No, questo va dritto in prigione. Niente, Mario è morto. Su Mario, cioè non farti pregare. A teatro te è tutta. è solo tutta funzione. Ah, ho capito, stai fingendo di essere sopraffatto da emozioni. Cattore magnifico. Beh, ti è andato male il baffetto, ti aveva avvisato. E ora guardati stesso come se avessi sentito l'odore di uova marcia. In effetti l'ho fatto. Ed ecco il mio segnale di uscita di scena. Ci vediamo Mario, spero che presto calceremo di nuovo qualche... Eh? Ah, calcheremo di nuovo insieme a questo palcoscenico. Io spero di no, perché Mario stava morendo. Però... che sul copione aveva solo due battute. Stai bene Mario? No, no. Olivia. Olivia è morta Perché voleva me sì. lei Mario in realtà Scusa Oppure Mario ma non abbiamo ancora finito Torna a sì. al tuo posto per favore No non lo fare Oh Oh eh Cosa? non vai dietro le quinte Ah è vero Ah è vero che questo è un nuovo palco Stupido è stupido, stu stupido stup il mi cura 100, Prendi l'idrante L'idrante Prova andrante. colpirlo Perché c'è un idrante? Perché è una città sì ma è un palcoscenico e quello è, è dietro di non è. Perché è una città Perché, Perché è una città Vedi? Altri idranti Questo è staccato invece Prova ad andare intorno Tipo quello là Prova Questo uh -huh. Qua uh -huh. Uh -huh. Non c'è niente Neanche lo posso raggiungere qualcosa ma Vai al posto Su Che spettacolo È romantico Quasi non riuscivo a guardare Anch io Odio le guardare. smangerie piuttosto la scena di lotta, quella sì che era forte. Come vorrei avere dei pugni. <ride> ah, quella scena non doveva finire così. Sì, e poi okay. non era fatto realistica, ma non è certo così forte. Yeah. Beh, in realtà. Sarà meglio che voi cartapestiferi vi, vi date una fare nel prossimo atto Se non volete che perda la pazienza. Che poi c'è solo un Todd. Ah no, non ci sono un. È sempre lui il narratore, ok? No, pensavo ci fosse solo un Todd rosso. Invece. Ce ne sono tanti. E ora un numero della compagnia di danza classica dei tipi timidi. <ride> Questo è il trailer Questo è copyright. No, in realtà la canzone okay. non è copyrightata. Come? No, che non lo è, l'autore è morto. Da Damoc è morto. Tanto è che c'ha il copyright. Salva, salva 100 su 100 ce la possiamo fare uccidere questi ballerini <ride> <ride> Non dovresti fare così mai Che per istruttiva sarà gelosissima Quel tipo timido la sta sostituendo Ma non lo sta nemmeno prendendo <ride> Sta fluttuando Mario non, non mi ha detto che di, di saper volare Senza power up <ride> Ah si sì, e mo lui lo tiene Niente, muore. <ride> lui, lui tranquillo. Tutu. Oh no, arrabbiati sono. Vai, colpisci. Ah, wow, non, non serviva neanche avere un tempismo basta uccidere. Aspetta, fammi sentire la canzone. È un remix. Dai. Dio, muori Ma che respawn oppure sono diversi? Non lo so, non mi interessa sì, Certo che però tu c'hai proprio, proprio un tempismo orribile Muori, muori, C'è proprio un tempismo orribile Che vuol il cuore, dire tempismo? Che, che mica so da dove arrivano No, semplicemente quando li vai addosso tu li vedi non andare avanti, non continuare ad andare che avanti. vuol dire non continuare ad andare che ti avanti? Perché okay, li devo ignorare? Ok, che ti investono se vai avanti. Stavo andando davanti a loro Stanno addosso a loro. Come li dovrei uccidere se non li vado addosso? Yes, yes, Mario Dov'è quel cuore? Scusa, ma non abbiamo ancora finito bla bla bla vai. Vai dietro le quinte, come sempre, a rubare le cose da dietro. Comunque il, il, il stacchetto si sta illuminando di più di prima, quindi secondo me... Di più di pi? Più di prima. <ride> quindi secondo me è un segno. No. Vuol dire qualcosa. Che secondo sta per me, esplodere. No, secondo me che è... radioattivo. È più... Radioattivo. È più pieno del solito. All'agitivo luminoso. <ride> Ma vai, non c'è nulla. Non stai nemmeno Magari il blocco segreto. Sta suonando la campanella. Quindi non c'è nessun blocco segreto. Un attimo, in questo posto quanti... Non, non ha ce ne né, sono. né blocchi né strappi. I Todd salvati solo 1% per Beh, ci tutti credo. Morti. Tutti sul palcoscenico ce ne sono 40.000. Mario, ma oltre a combattere sai anche... E recitare sai anche a ballare, sei davvero un tutto fare. Non era anche un idraulico. Un, ah, un attimo, no, ho è salvato i Todd. Ah, è vero quel Tactus. Parte la prima parte, era parte non era un gran tema, la seconda di danza, cla la danza classica è più divertente se è fatta con dei martelli <ride> Ah ne ho abbastanza dei tuoi numeri da palcoscenico Ti piace ballare dunque? Molto bene Ora te le suonerò Sì boss yeah. Il direttore della, del, del cinema Sì <ride> triste bene signore e signori siamo giunti all'ultimo atto del nostro spettacolo questo, questo atto si chiama la morte di Mario oh. ah guardate il nastro rotto il nastro blu finalmente ci siamo e lei è felice ma prima facciamo un bel applauso ai nostri artisti signore e signori Eh, Goomba bandito Nefit bandito Spunzo bandito bandito detto. ho detto tipi timidi cupa, gang e struzzi e altra cupa gang <ride> ah alla fine ha vinto il verde no e poi tipi timidi ballerini Ci sono solo 8 qua nonostante ne uccisi una cosa come 20 eh li ho uccisi gli, gli altri <ride> e uno cade il Mao ed ecco la stella indiscusa del nostro spettacolo Sali su Mario eh, Ah, è la tua occasione per vicino al nastro Mario Vai, rovina lo spettacolo Sì, come se quello, quello di uccidermi... Locco. Locco. come se quello che sta cercando di uccidermi Blocco. Blocco. Come se quello che sta cercando di uccidermi da un casino di tempo Non sapesse che voglio il nastro <ride> Yes No, no, no, la stella del spettacolo non è Non è Mario, la razza di Bifolki Sono io, io il nastro. Oh no. L'elastico artistico, elastico. Wow! Che nome inutile. astuccio e elastico. No, ma non credo sia il suo nome, perché pure lì c'è scritto pure per l'astuccio, c'è scritto tipo soltanto scatola di colori. No. si sì. Si chiama proprio così. Che ne sai, si chiama così, fidati. Lo scopriremo. I do big fat do. Aspetta un minutino. E tu, perché tu saresti la stella? Certo, sicuramente sai come fare un'entrata in scena spettacolare. Ma nessuno può negare che il mio amicone Mario ha rubato la scena a tutti voi. Ecco, l'ho ecco detto. Ehi, un momento. Tu sei il regista dello spettacolo Ma perché era così pericoloso? Mario poteva, poteva farsi male, sai? Ecco, ti ho detto anche questo Ehi, <ride> hey, un secondo Ma sei tutto ricoperto coprato elastici Non sarei mica stato tu a legare quei Todd. Perché dovrebbe? Oh, che, mono <ride> che monologo lungo recitato senza perdere un colpo Hai mai pensato di fare la freccia? Ma restiamo in tema Non mi farò distrarre dalla tua bravura nella recitazione Preparatevi, questo è il vostro ultimo atto di respirazione che eh, non riesco a guardare è tutto allora, ma sì. cosa dovrei fare? ammirate la potenza dei miei elastici e ora vediamo se siete capaci di seguire le indicazioni di scena o anche detto copione oh no e cosa vuol dire? che non possiamo andare là era no, tipo. Boh. Ehi, non puoi mica lanciare via i pannelli così, ci servono. E invece. Ma cosa? Ora ci sono elastici su tutta l'arena. Perché ha già dei pv so. abbassati? Boh, non so. No, boh. Ah, è perché. Um, no. Allora, uh, se è una cosa prima mi prendo questo. Poi. Uh, questo più una mossa vai si sì. ok ora vediamo cosa in quale è la strategia coraggio prova a rimbalzare sulle ci vedi che vedi su alcune caselle ah ho capito la direzione ma in cui ma io qui... pensavo che non dovessi andarci mm. uh, martello prova entrambi vediamo se fanno effetto dun dun dun ok dun probabilmente mm. non sono quel non sono quella sta perdendo elastici guarda un braccio già è morto uh ok si sì, è molto meglio il salto in effetti però ha senso uh non mm. c'è nessun colpetto che faccio che faccio un graffio al mio rimbalzoso corpetto vuol dire ah uh. ah ok si sì, si rigenera Ecco perché ha, lasciati, ha, lasciato gli, ha lasciato gli elastici in giro. Ah si sì, perde i PV quando lancia gli elastici per togliere le caselle. Oh no, ha richiamato gli elastici nel suo corpo. E ora che facciamo? Io Ah ho capito. È il momento del mio cannone elastico. Oddio. Non più ready. Ah wow. Ah wow. Ah wow. Guai il tempismo è orribile. Cioè deve averlo lanciato dopo un casino di tempo. Aspetta le caselle manforte sono attive Perché? Le ho attivate io Eh ma quindi durano tutti i turni Può wow, provo a fare così perché Se questo mi rimbalza verso lì Lo rimbalzo fino, a, fino alla casella manforte Dovrebbe funzionare Speriamo Ah ti fa andare una in avanti Ma per... <ride> Non niente. sto capendo niente Prendi usare l'altimagna Avicino a un nemico bla bla bla. Ah, meno la distanza maggiore sarà il numero di elastici Beh, è, è utile Tira più indietro che puoi e poi molla di colpo Beh, almeno <ride> <ride> <ride> Non l'ho fatto apposta però Arti, Vabbè, non li toglierei praticamente nessun elastico Tira Tira Mia Ah ok, pensavo di dovergli dare i tipi ah, yeah. di... Aia, hey, non tirare i miei elastici in quel modo, ti sembra un modo di trattare una stella del varietà? Delle varietà... Ah e ora l'abbiamo lanciato via, non, non lo può più respirare eh, sì. recupererà soltanto gli elastici che erano rimasti a terra <ride> Ho preso tutti i B, bravo Non ha senso Guarda, gli mancano alcuni elastici, non è riuscito a riprenderseli tutti Eh, non elastico <ride> È lentissimo che schifo. Le mao. Che sto facendo schifo in questa... Non mi importa, eh, basta che si veda. Sì, lo so, sto facendo schifo, ma comunque... Sai che cioè, ti, bas ti basta restare così, non serve nemmeno che fai nulla. Sì, ma io mi, mi, mi busto e poi aggiungo pure questo. Magari se posso aggiungere qualcos'altro... No. Ok. Mm. Aggiungo questo così... La che aggiunge volta... a fare? Che aggiunge a fare due attacco Perché... Ah, è vero. Uh, sprechiamo facciamo un po' il martello faccio subito così ma che ho fatto a colpirlo da là boh. ma, ma poi uh, come, ho, come ho fatto a fare così tanti danni gli attacchi normali non, sì, non funzionano qualcosa regola darti ora aia Dovevi aspettartelo, era caricato lì Beh, ora stai più attento a dove stanno gli elastici per piacere. Allora Sposta questa qui e qua. Questa casa la manforte sposta la qui. No, voglio stare più vicino, quindi. Uh, no, mettiti un'altra freccia. Quindi così va bene. Solo che. No che non va bene. Sì, va bene. Arrivi, bene. arrivi qua. Questo mi fermi. arriva qui. Ah, è vero, questo lo devo levare. Allora. Allora faccio così così non prendo niente durante il tragitto si sì, e così resti fermo qua no vado qua e poi vado di nuovo qua qua e poi qui non dovrebbe funzionare non mi interessa abbiamo già letto Sì vedi avanti avanti ma forte ma però tira soltanto non fare vabbè tanto non, non c'entra si sì, dice di tirare più per poi Avresti dovuto tirare di più Vabbè Ah Ok ho capito Premi A per parare Oh grazie Non sarei mai arrivato a questo punto Senza il tuo aiuto Eh <ride> Todd Ok Allora Trappoli rimbalzanti Manforte Attivata ah, Stai già così Basta che ti metti qualcosa qua? Mm, no E cosa dovrei fare in più? Puoi metterti questo, anzi <ride> L'unica cosa intelligente da fare Poi... Vabbè, se non ti puoi avvicinare di più, lascia così come sta Moneta, yay <ride> Che poi io è uno stickman praticamente non ancora, è la sacco, ma però, c'è ancora degli elastici Comunque questa battaglia boss Tira. è facilissima Vai, lascia Che schifo Perché non gli ho preso i capelli? E poi a cosa sono attaccati? Ah, wow, ha recuperato tutti quelli che avevi Con un solo elastico ha recuperato tutto quello bravo, ora sei bloccato per tutto il turno turno nemico vogliamo morire? Tu, tu, tu, tu. salta con la... Una... ah già hai perso avrei potuto curati adesso ah forza. ti aveva legato bene con i suoi elastici non è, pos è possibile pararli allora, ora mi posso dare... Sì, adesso curati devi, devi metterti quel cuore davanti per forza non ho attivato la manforte E ora? L'avevi attivata in realtà Anzi no No E ora che faccio? Cioè sì l'ho attivata ma poi non ha fatto niente Cuore E no poi Poi rovino tutto Se metto un cuore rovino Rovini tutto, tutto. ma almeno ti, ti salvi per sto suo turno No? Cos'è? No Tanto dopo che fai scusa? Guarda metti, metti il cuore Dove lo metto il cuore? Così Così poi torno indietro Vai Arrivi là poi torno indietro e arrivi all'attacco E eh non voglio l'attacco Ah mettici un altro cuore Allora un attimo cosa ho fatto? Stai per finire il tempo Marco Ok <ride> Che schifo Allora. Cheater Cheater Cheater è ancora vivo, ha detto un Todd Tiralo Che cioè sei cieco Allora, cambiamo del tutto il passaggio Facciamo così Poi da da, E lì sta ancora il coso Allora, facciamo così Oh mio Dio no. Amali estremi, estremi rimedi Quindi facciamo Estremi mali, si sì, cioè, dice, amali estremi Che fa? il cuore, il cuore. Uh. Ocor! Sai una cosa Metto questo e basta Cioè No Oh core hai sbagliato Hai perso il core, Hai perso Hai perso Chi se ne frega Ora faccio l'attacco Cioè mi cura e basta Ho sbagliato perché ho aggiunto un elastico in più per sbaglio Vabbè intanto adesso se ne recupera solo uno Quindi quelli altri là li ha persi <ride> In un certo senso gli hai fatto qualche danno Forse Attenzione, che questo è forte. Wow. Ah, ah, ah, Senza il guscio di bronzo, come si fa? È impossibile. Allora, la cosa più easy che potrei fare Vedi, è. Vedi, pure, è pure esausto. eppure <ride> pure esausto. No, è troppo. Non gli farei nulla. Non hai visto prima. Cerca è di nulla. metterlo più vicino, in qualche modo. Allora. Anzi p adesso così. li puoi risparmiare anche No no no Fai slideare questa qua Non posso Puoi Questa posso La posso posso avvicinare Se la la così la quella Allora um, Ah no, sta già la manforte Ok La, la manforte ce l'ho quindi Puoi basta. anche, anche girare sto anello Se lo giri Ma è... scusa che se ne frega ormai è fatta Vabbè fai Ok Il minimo l'abbiamo fatto Le proporzioni sono Attevalissime Lascia mm -hmm. Marco E che vuoi? Io, hai visto come ha fatto? Ma tu non devi fare così Devi fare così Il gioco come fa a capire che tu stai sei avanti? Ok ne so, prima l'aveva capito Attenzione Sparali questi Oddio Stava Niente, arrivando altro e sei Mi morto. ha preso l'anello Quello morto. dopo Morto Non sono morto L'attacco che L'attacco più forte Mi fa Salta Non posso Sì Puoi saltare Allora Io pensavo fosse facile È facile sta, allora. sta complicando un sacco Così Ma che mi serve quello? Allora, devo attivare la man forte. Come? Mettendo l'elastico qua Come stavi Cos facendo? Come? Ah, come stavi so facendo? Questo qua lo puoi mettere qua Questo? Così? No, questo, questo Così E attivi e poi sposti questo qua E hai fatto, questo qua E devi soltanto sperare adesso che muoia Perché sennò sei morto tu Letteralmente non puoi fare nulla Ah invece si sì. Mi sono messo un cuore pure Ah è vero Vabbè sta recuperando sempre meno Tutti vita stiamo, stiamo vincendo così a caso Attenzione bonk. Bonk. Stupido, stupido Stupido Salta con A vedi l'ha detto quello Prova Lo a saltare so. adesso. Jump! Ah, <ride> mi <ride> <ride> <ride> Mancato, lol. Allora, cerchiamo di evitare del tutto gli elastici. Aspetta, allora, se vai già così. Arrivi là. Elastico qui. Quindi, prova a spostare questa qui, via. E metterci Guarda, la mano. Faccio forte. così. Dovrebbe andar bene. Sì. Non c'è nessun elastico così, Quindi non, così. Può, non può fallire Vai, piano. Se magari posso aggiungermi qualcos'altro Tipo mm, Una mossa Chi se ne frega di una mossa Non, non faccio nessuna mossa Tanto la mano forte mm, Che non conta come mossa dici? Dici? <ride> nah, allora, magni Falla bene stavolta Non mettere le, ma le, le mani così Lascia Oh, è morto. Ah, è È rimasto soltanto un elastico marchiato origami king. Grazie, secondo te quella è la base. Eh, tutto molleggiato è ondeggiante. Si è alzato il sipario, sono l'ho scoperto. Hai ridotto una performance d'ensemble a uno scarno monologo. Me la pagherai. Grazie. Tu fuscata. me la pagherai per oh, oh. questo. Oh mio dio! Tu me la pagherai per questo video di 50 minuti? Che allora. in realtà è molto più corto Marco stai morendo Lo so Comunque, Non è più corto Cioè il bello bel è che eh, Cioè per tutta la, la durata Che era lebolissimo Cioè era, era Era ancora forte Non ti ha fatto niente di danni Mo che è un elastico singolo Ti ha, ti ha fatto 50 danni Devo fargli a manforte Vero? Ho paura di sbagliare No no Puoi fare l'attacco normale Secondo me Intanto però mettiti un cuore Come? Così? Ah già, basta fare così e poi questo così e poi monete. Dai, ma dov'è che, che stai andando? No, mi sono sbagliato. Ho fatto attacco sbagliato. Niente, GG. Invece, E invece, cioè, e invece in, eh, volevate. Invece, cioè, il fumo Volevate, volevate. Eh, però è sprecato. Eh, ci avresti potuto pensare prima. Non sto leggendo questo che cosa cacchio sta facendo? Non ti portava da nessuna parte dove, dove stavi andando. Eh, lo so, mi sono dimenticato di fare la prima mossa. Cioè Spostare questo così. E ora non ho nessun cuore e basta. Non hai bisogno di nessun cuore, infatti. Ti basta ucciderlo. Per sicurezza. Meh. Non muore Gli, gli attacchi, attacchi non sono, sono inutili inutile. Tu sei inutile M eh. Me lo potevi dire prima Niente, devi usare gli arti mangi. Para Ok Ok, niente Ti basta no, attivare quello Fallo più semplicistico possibile Metti la L'interruttore e metti, e metti punto. Interruttore E' quello Vai, stop Damn. Fine Livello, livello. Tipo, mo' sbaglio. Th, mo' it, it, it, mo sbaglio perché sì. il, il sensore lo prende male. E tu lo prendi male. Problem... Afferro. Lo devi prendere quando si ferma. Dio, mi ammazza, mo. Molla, vai. Yeet. Oh. Lascia! <ride> volevo uccidere un Todd però! Quanti problemi! E Come ha fatto ad andare così lontano? Mario... Ecco la risposta! Sì, ma non può andare così lontano! Ci sono le mura! Ah, non doveva finire così! In effetti Ti sei supplizio. dovuto morire! Che agonia per colossale ingiustizia! Oh, muse, sono i poeti, mi avete dunque abbandonato Per favorire questi esseri Scusa. di carta! Avevo grandi sogni per questo posto. Volevo solo trionfare. Ad ogni costo. Finisce così. il mio spettacolo, Vario. Su di me si chiude il sipario. Mario. <ride> per fare rima me. Gasp. Ah, gli effetti di esplosione realistici. Realistici nel senso ovviamente preso l'effetto da da un, mm. da un effetto vecchissimo incollato così sopra. Beh dai, questo gioco è fatto male. Per, è fatto, bene per è fatto male per grafico <ride> <ride> È fatto sbagliato. male per grafico È salvato lo spettacolo Mario e anche me. E anche tutto il resto de, della popolazione yeah, di abbiamo vinto questo. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Ma cosa ti esulti tu che non hai fatto niente? Intanto però ci sono ancora i suoi scagnozzi vivi, li abbiamo... Sta scema tempo. oliva qua. Ce l'hai fatta Mario, Oda, ora dobbiamo solo sciogliere, tra virgolette, il nastro. Perché in realtà è da distruggere. Allora, vediamo. Quanti Todd abbiamo salvato? Solo uno. Oh, Do fai dopo. Ora hai aumentato i tuoi sticker, cioè i tuoi... i tuoi coriandoli. Yeee yeah. Alleluia. Alleluio, sì, certo, alleluio Alleluio Alleluia. Ok ora non ha, Sono tutti chiari i colori non Erano già tutti chiari Beh il blu era più scuro Yey yeah. Hai sciolto il nastro blu Congratulations Credo che l'ultimo sia quello rosa Perché lo vedo mm -hmm. Cambia colori. Cos'è che fa? Diventa semplicemente più grasso. Uh, sì. Max coreano li ha aumentato. Yeah. Uh. Wow. E vai così impari, brutto nastro cattivo. L'abbiamo appena ucciso un tizio. Cioè. Bene, Mario ora torniamo al piano di sotto. Ti consiglio vivamente di tornare al tuo posto. Fidati. Oh oh. La, il salvato. vero boss finale è quel Todd Blue. Abbiamo canonicamente salvati Todd. No. Yeah. Devi aspettare. My god Grandi siete stati davvero eccezionali Ma chi? Sei stato davvero eccezionale Mi è dispiaciuto stare solamente a guardare Non potevo nemmeno applaudire Ma ho esultato e come Consiglia ci aiuta a usare gli arti magni mm, No sì. Ok gente tenetevi forte Faremo venire giù il teatro I Perché vanno su? Boh No, ah, ho capito okay. Ah ok Beh, Lo buttano giù poi i montagne russe No Non funzionano così Hai <ride> presente le torri a Mirabilagna? Sì, ecco. quelle cose lì sì. Così o Perfetto. Ora, ora sono liberi Canonicamente Che significa canonicamente? Ora sono liberi, basta Vediamo Abbiamo sciolto il nostro video Abbiamo salvato i Todd Siamo mitici METECO Grande M Sei stato Beh, grande Ora torniamo A Ninja Land Sì, abbiamo completato la vita. Grande M Sei te. stato grande oh. M Dove stai andando? sbagliato, pensavo. Bene, quindi Ninja land perché... l'abbiamo completato. Quindi ora. Um, boh, usciamo. Dobbiamo seguire il nastro giallo. No. Sì. Uh, no. Sì. È già durato abbastanza subito, ok? Lo so, però ora dobbiamo prendere un oh posto di pausa. Possiamo esplorare questa parte, quindi mi sa mm. che qui c'è qualcosa. Non c'è nulla, abbiamo già preso tutto di sto coso. Già, I guess you're right. No, you don't guess, you know I am. Ok, right. nella prossima parte esploreremo meglio Ninja Land Ma anche no <ride> <sì>. <ride> ah, ah, ah. E inizieremo a seguire il nastro blu Quindi praticamente la, la parte finirà con, con noi che seguiamo il nastro blu cioè Esploreremo meglio giallo. esploreremo meglio nel senso Marco vedrà off camera due cose che, dove, che deve prendere e poi ve le mostra Non off camera no, Nel senso trova tagli e oh, poi vedi. Andiamo a vedere le cose, basta non, non dobbiamo trovare le cose, dobbiamo entrare dentro gli edifici non ti arrabbiare un però... <ride> ninja con le cannuccia da dove il vengono i contorni? Sto con la palla, <ride> guarda il, il, il, lì. C'è un ninja senza motivo che non abbiamo mai visto. E Bobby, a caso, yeah. ah, perché lui, lui ah il flashback. Cosa si ricorda qualcosa? <ride> Bobby è una bomba, vede cosa esplode. Grande M signorino Olivia, si, sì, che c'è Bobby, deve andare in bagno. <ride> Ora ricordo yeah. I miei ricordi perduti sono raffreddati nella mia mente Vedi che di D.G.O. aveva i flashback Cosa? E niente Bobby ci abbandona adesso Yuhu, Sono davvero contenta che i tuoi ricordi siano tornati Bobby Abbiamo salvato ninja in tutto di mezzo il nastro blu e ci siamo pure divertiti un sacco Proprio così sono stati quei fuochi artificiali a far scattare finalmente qualcosa in me A restituire la memoria non dimmi che ora Bobby torna a casa Ora ricordo chi sono Ora ricordo dove vengo Tuttavia I miei migliori ricordi sono quelli di questa avventura assieme a voi <ride> cioè, Appena detto che la, tua la sua vita è uno schifo E andare al Ninja Land è stata la cosa più bella <ride> Grande M, Olivia Grazie per esservi presi cura di me Non vi dimenticherò mai Professo. Buona fortuna per il vostro viaggio Io spero che voi Ma cosa dici Bobby? Dovremmo separarci solo perché hai recuperato i tuoi vecchi ricordi? E vado ancora a pensare alle altre nostre per me mio fratello e recuperare il castello di Peach Appunto Ormai fai parte della squadra quindi smettela di dire sciocchezze e sali subito a bordo Ma io ho una famiglia <ride> <ride> Oh cavoli il mio, il mio Non fatemi piangere A noi babomba non fa, non fa bene l'umidità Grazie, grazie rimarrò al vostro fianco fino alla fine dell'avventura Però ho messo Vi prego liberate la mia famiglia <ride> <ride> Che scena con Mi si è accortocciato il cuore Ascoltate voi due, non c'è tempo da perdere, ora pensiamo al nastro giallo. Adesso possiamo passare attraverso eh, quella chiusa. Tutto a bordo gente, la prossima tappa è il nostro tour flu fluviale e il canyon dolce carta. Ok. Che noi no. vedremo nella no. prossima parte di Pe Super Paper Mario Deluxe XLG cose. No, non fa ridere con questo gioco. Guarda, un'ora è durata. Con i tagli, tra l'altro. È stata tutta taglio. la battaglia finale, è stato tutto il tempo. Perché tu continui a, so. a perdere cose? A perdere tempo. Ma cosa vi salutate voi? Oh. E niente, non puoi andare in giù. Ah, ah, ah. No, poi ci torniamo. No, sì. lo fai in una parte extra, ma do. Oh, bisogna tornare indietro per vedere due cavolate. Visto che abbiamo del tempo, Bobby raccontaci un po' di te. Come passava il tempo prima che ci conoscessimo? No, non mi interessa. Hai salvato prima? E ho già salvato, è salvo automaticamente. Vabbè, cioè, non so da so dove cazzo iniziare. La... Come si vuol, suol dire? La vita tira brutti scherzi. Ecco, eh, a me ha tirato uno bruttissimo. Ho sbattuto la testa da piccolo. Brutti <ride> scherzi nella vita? Uh, non credo sia una cosa leggera. Uh, ma credo di conoscere. Eh già, tuo fratello no, ha combinato un bel po' di guai sa che siamo tutti sulla stessa barca. Letteralmente. Perché Olivia saltella? Hai proprio ragione, ma ce la metterò tutta. Andremo... Andiamo al prossimo nastro e fermiamo mio fratello. Ok, niente, mi gioco La barca stavolta. Canyon Dolce Carta, stazione di... Canyon Dolce Carta. Questa è l'ultima fermata del tragitto. Grazie per aver viaggiato con noi. Vi auguriamo una felice permanenza al Canyon Dolce Carta. Oh wow, guardate quella formazione cioè, formazioni simili serve impossibili da realizzare Nel canyon dolce carta Quanti piegatori ci vorrebbero mm -hmm. per creare un intravalle del canyon dolce carta? Forza attraversiamo di corta di corsa al canyon dolce carta e troviamo quel nastro Beh vabbè basta chiudiamo qua Mo non possiamo andare sì, a tra l'altro salva aspetta Vabbè fa niente, lo vedrai dopo qua cazzo Andiamo qui e ora dovrebbe salvare. No. Salva, salva, salva. nastro prosegue per tutto il canyon e anche oltre. Sì. canyon dolce carta. <ride> canyon dolce carta. Trademark. <ride> Se vogliamo raggiungere l'altro lato, dovremmo attraversare il tunnel del canyon dolce carta. ora <ride> attraversiamo il tunnel. Guarda che si vede. Oh no, please. Don't be a boss battle. Oh no. Oh, questo era nel trailer? No. Holy? Oh, e Benji, da quanto tempo <ride> è, sorellina? Da quanto tempo fatemi è, sorellina? Fatemi salvare! Fatemi salvare! Oh, ti sei portato via al castello di Peach. Lo hai avvolto con dei nastri, ha cartocciato innumerevoli Todd. Perché stai facendo tutto questo? È proprio da cattivoni. Oh, sorellina. Hai una visione così piatta della vita. Sto solo creando un, un gioco, un glorioso regno, per tutti gli origami come noi. Un nuovo non gioco. Sì, vabbè. Come puoi non cogliere la genetà e il coraggio del mio piano? Un regno per gli origami? Ma origami e creatori di carta possono vivere assieme Non serve essere così cattivi con loro Quel che fai è sbagliato Devi smetterla immediatamente Molto bene Pensavo che avresti capito Ma evidentemente mi sbagliavo Da quando ti sei unito a questo Mario qui Non sei stata un altro che una piaga Anzi una piega ah, ah, ah. Facciamola finita Oh no. Emo vola sopra ovviamente Questo era il trailer Sì Bomb. Sì, è morta Sì Endgame <ride> Praticamente no, è morta Si sì. Il vostro cammino finisce qui Olli vuoi sostituire Olivia? No, vuoi andare a casa Un po' secca a pensare Un po' mi secca pensare che accanto a voi A me Accanto a me ci sarà un trono vuoto Ma pazienza, la nascita nuovo regno degli origami è imminente vi consiglio di starvene buoni e aspettare che tutto si compia. Ma quindi Olivia doveva essere tipo la principessa, però in realtà è la sorella, però. Quindi. No, la principessa è la sorella del re anche. Vabbè. Ah, questo stupido masso non si muove, cosa possiamo fare? Beh, Bobby, che ne dici di esplodere? <ride> Olivia, tutte le bombe lo fanno entrare i Bobby. Bobby devi esplodere, non puoi fare soltanto, uh, come si chiama? Body Slam Eh, Body Slam, in italiano però, come si Bo Bobby bomba. Slam No, no, uh, <ride> Bobby Slam <ride> <ride> Sta bene, ma un origami non può venire spiattellato così Se non faccio qualcosa alla svelta potrebbe rimanere appiattita per sempre Dai, Bobby, arrabbiati Sei grasso, sei una palla Dobbiamo trovare un modo <ride> Vai oh, have a great time. Ma <ride> prendere delle bombe da uccidere. <ride> che cacchio sto facendo? Sì, non c'è altra scelta. So come salvare Olivia, grande. Anche io, però ci avevo pensato da molto. Da molto tempo. Dobbiamo. Dobbiamo salpare. Dobbiamo raggiungere il porto del, di Borgo Todo e devi imbarcarci per il Gran mare per il mare grande. per. la grande M. È tutto collegato. Teoria, il, il, il, il grande M il, è il, il gran mare, il, non no. Grande Mario. Bobby pensa che Mario sia un oceano. Lo so, sembra una follia lasciare Olivia qui, ma. devi fidarti di me, grande M. Sei tu la nuova Olivia, Bobby. Oli era troppo forte Sai gli artimani, <ride> usare palleti. gli artimagni, Bobby In effetti, ma possiamo usare gli artimagni Oh no, e ora come faremo? Bene, addio. Prego, finisci Trova un blocco, salva Gaggio Ok Tro Pff, nabbo. Non succede da tanto tempo, dai Perché quella è troppo grande, ti sembra piccola abbastanza per passarci? eh, eh? eh? Una sola cosa Hai mancato una moneta uh -huh. Torna a prendere quella moneta Ciccione Non mi interessa Voglio solo finire sta parte Che sta durando un'eternità Sta durando Sta <ride> durando Mettiti sulla panchina Vedi Esce Olivia a dirti Ehi <ride> hey, lo sai che questo posto assomiglia un po' Che non dolce carta Che non dolce carta Kenyon Che non <ride> dolce carta Che ti strappi il Che non dolce carta Che dolce carta tre mal. Forza e coraggio amico mio baffuto È eh. ora di mettersi in marcia verso il mar grande Che la vita di Olivia è di passaggio Oh oh Ah, Quella roccia Il caglion carte faceva schifo <ride> Salve marinaio Per caso c'è un, un terremoto Ho Sentito qualcosa di grosso La mia moto si sta cercando di raggiungere Borgo Todd, fate Molto prima con il tubo teletrasporto Di Ninja che via fiume Sì Torniamo a Ninjaland! Ah, che volete fare? Non in questa parte Marco Non già in, que non in so. questa parte Ora vado a salvare E poi basta Allora Poi torneremo uh, A Ninja Land Nella prossima parte E basta Va bene, quindi ci vediamo alla prossima parte di New Super Mario Bros. U deluxe. Non mi interessa. Eh, pagami, Mario, sono qui a servirti per l'eternità. Dammi dei soldi. Ah, indietro. Quindi. Ora sta partendo. Bene, un quindi nella prossima parte indietro. non andremo a Borgo Todd. Alla prossima, ciao.